Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della Nutis SRL, la torrefazione napolitana cresciuta tantissimo negli ultimi anni e anche e soprattutto per i nuovi sistemi applicati alla vendita. Siamo in compagnia di Gianni Iovine, l'amministratore dell'azienda. Gianni, dopo quattro anni, ben quattro anni dall'ultimo Venditalia, Bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it Bentornato a te Fabio E allora Gianni, io ho parlato di nuovi sistemi in realtà voi avete fatto in questi quattro anni tantissimi passi avanti avete realizzato certamente di nuovi prodotti eh, di nuovi sistemi inseriti eh, nel vostro pacchetto da offrire ai gestori è nata la divisione per la produzione delle macchine, da dove cominciamo? Vabbè, incominciamo da quattro anni fa dove abbiamo presentato la compatibile Bialetti che ci ha dato l'opportunità di farci conoscere un po' al grandissimo mondo del dei negozi specializzati che è praticamente il segmento di mercato nel quale noi ci confrontiamo dopodiché se ne sono arrivati tanti è arrivata la Hyperespresso e tantissimi altri questo ci ha consentito di non solo farci conoscere ma in alcuni segmenti anche di farci affermare come realtà del segmento anche se nel nostro, nel nostro piccolo spazio e niente poi successivamente ci siamo concentrati sul marketing perché una volta individuati quali prodotti potevano interessare al mercato abbiamo fatto un punto su come farli arrivare al consumatore finale quindi creando tutto un sistema di vendita particolare che consente di premiare il cliente finale, la donna, in modo particolare, che noi guardiamo come nostro punto eh, d'arrivo, quindi il nostro buyer di riferimento. Successivamente l'esigenza, producendo noi un software, anche di un hardware, sempre mio pallino la macchina del caffè, eh, grazie anche a un incontro con Uh, i responsabili marketing di Tonino Lamborghini che hanno, mi hanno dato una spinta in più è nata Officina Italiana uh, con questo progetto iniziamo la produzione di questi apparati di queste macchine da caffè in modo particolare abbiamo studiato insieme al loro team marketing una macchina di design innovativo per un progetto molto, molto interessante italiano ma anche mondiale, diciamo, colpendo così gli estimatori del famoso Toro. Ecco noi mentre tu ne parlavi guardavamo proprio questa macchina con tante facce e sfaccettature a 360 gradi, è una macchina davvero unica perché ha una serie di Particolarità e un design elegantissimo, ma non è l'unica della produzione dell'officina del caffè che nel frattempo ha sfornato un altro grandissimo successo annunciato, la macchina Barbie. Perfetto, allora vorrei restare un attimo sul discorso eh, Lamborghini, le sfaccettature giusto. Eh mi piace sottolineare questa cosa rappresentano un po' le sfaccettature di un diamante che è proprio un live motive della Tonino Lamborghini eh, quindi ricorda un po' le sfaccettature del diamante quindi qualcosa di prezioso qualcosa di importante in merito al discorso Barbie sì eh, per quello che può essere il nostro mercato poi diretto di riferimento e immaginando poi a un consumatore medio di eh, caffè eh, di, eh, che può essere un potenziale acquirente di macchine da caffè abbiamo pensato di eh, ottimizzare tutto in una macchinetta che si chiama Barbie eh, che sta per diminutivo di Barbaro in modo che si potesse concentrare eh, qualità quindi materiali tutti acciaio, alluminio eccetera eccetera, praticità perché il consumatore finale quindi la massaia, la casalinga, l'utilizzatore riesce a gestirla, pulirla, sistemarla in modo ottimale e poi anche in caso di manutenzione, di rotture, di qualsiasi voglia problema, eh, un modo di una, diciamo una riparabilità eh, semplice e immediata intuitiva e niente siamo riusciti a portare questo prodottino di nicchia ma che comunque fa gola al, al rivenditore al gestore mica poco insomma per aver Raccontato appunto ciò che è successo, diciamo anche in modo parziale, in questi quattro anni avete realizzato anche eh, la rete di negozi che continuano le aperture non solo in Italia ma anche all'estero, ne parleremo ancora, ne parleremo tanto perché siete in pieno sviluppo. E allora Gianni, per chiunque sia dall'altra parte e desideri entrare in contatto con voi per ricevere maggiori informazioni, qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo fornire loro per potervi scrivere? L'indirizzo diretto è infochiocciola.caffebarbaro.it oppure infochiocciola.nutice.it Grazie dunque per il prezioso contributo, noi continuiamo... Il nostro itinerario all'interno degli stand Venditalia siamo nell'edizione 2022 e allora Gianni ancora, grazie. Grazie a te Fabio, grazie sempre.